Buongiorno allora, allora questo lunedì iniziamo la seconda settimana dedicata alla ricorsione, no? così cerchiamo di consolidare gli esercizi che abbiamo fatto la, la settimana scorsa e soprattutto di allenare un pochino questo modo di pensare. Quindi non vi raccontiamo nulla di nuovo, no? semplicemente andiamo avanti eh, vedendo da altri punti di vista stessi esercizi, esercizi simili e così via. Eh, dalla settimana successiva che salterà, diciamo, dopo Pasqua, abbiamo un po' di settimane terremotate, nel senso che nel bene o nel male abbiamo il 25 aprile che ci fa saltare un martedì, il 24 eh, ci saremo eh, e poi avremo il primo maggio anche che fa saltare invece un lunedì. Quindi in qualche, alla fine ci perdiamo un'intera settimana di lezione eh, per queste coincidenze. Scusate, abbassate un attimo il volume perché ci riverbero. E, comunque dal, dal, dal rientro dopo la, la, la pausa pasquale eh, inizieremo un nuovo argomento che è quello dei grafi no? poi la ricorsione ovviamente non la abbandoniamo perché diventerà poi lo strumento per risolvere alcuni dei problemi sui grafi hm? eh, mercoledì quello che vorremmo proporvi in laboratorio è un esercizio praticamente tratto da un tema d'esame no? eh, quindi dovrebbe essere già un po' schin semplificato per, per rimanere nei tempi e per diciamo così, eliminare le parti che non conosciamo ancora, però è un esercizio sulla ricorsione, un po' completo, non un esercizio diciamo così, sintetico come questi che facciamo in aula in cui il problema è effettivamente molto ridotto all'osso. No? E quindi ci sarà eh, non solamente da implementare, perché poi alla fine come sempre nella ricorsione il codice non è mai tantissimo, ma più che altro di ragionare no, su come impostarlo. Eh, spero che vi divertiate a farlo. Invece, eh, oggi volevo guardare insieme a voi un, un progetto che un folletto ieri sera ha prodotto, e eh, stamattina mi sono ritrovato qua, eh, no, sono sempre io, ehm, eh, in cui ho lavorato un pochino per abbellire l'algoritmo ehm, dello zaino della volta scorsa. Allora, cambiando un po' lo stile, anziché eh, risolverlo insieme a voi, fare vari passaggi, visto che non c'è nulla di realmente difficile, io partirei dal progetto già fatto, lo guardiamo insieme per capire dove ho messo le mani, no? che cosa ho fatto, cosa... e magari due o tre flash su alcuni aspetti che non abbiamo ancora visto prima, anche molto pratici, e poi ci giochiamo sopra. Ci giochiamo e cerchiamo di capire se questo algoritmo che abbiamo implementato è furbo davvero, è efficiente davvero, se trova davvero le soluzioni giuste, oppure magari no, eh, che, che ne sai, eh, magari abbiamo fatto un ma c'è un baco terribile lì dentro e quindi il, la soluzione che trova non è per nulla l'ottimo, mm. come facciamo a saperlo? Eh, e poi appunto prenderemo spunto da questo per parlare nella seconda ora un pochino più di complessità che è uno strumento un po' più teorico che ci aiuta ad analizzare questo tipo di, di, di progetti. Ok, partiamo dall'inizio così vediamo anche insieme i passaggi di importazione di un progetto, di un database che so che ogni tanto in, in laboratorio ci sono dei dubbi o dei tentennamenti. Allora, il progetto è qua su GitHub, a questo indirizzo, quindi prendiamoci la URL del progetto, io parto da, da zero, l'ho fatto su un PC diverso da questo, quindi faccio i passi insieme a voi. Quindi chiudiamo questo, no non chiudiamo, teniamolo ancora lì, ma chiudiamo le finestre. Importiamo il progetto dal repository Git specificando ovviamente l'indirizzo che ho appena copiato dalla finestra di GitHub, tdp2017, designfx.git. Andiamo avanti, lui mi importa questo progetto. Eh, vabbè, lasciamo che lo metta dove vuole, anche se non lo mette sotto il workspace, questa è una brutta abitudine di, di Eclipse che quando io creo un repository me lo mette dentro il workspace, quando lo importo invece lui vuole a tutti i costi metterlo fuori, quindi se capita come, come a me che il, il disco di sistema, magari un disco più piccolo, eh, dopo un po' si riempie non sai perché, perché sono andate a vedere sotto la cartella git ci sono tutti i repository di tutti i progetti che avete usato in passato anche se li cancellate da Eclipse il progetto il repository rimane comunque non litighiamo con Eclipse che lunedì mattina non fa bene ehm, e quindi ci fa importare il progetto, io ho importato un nuovo progetto anziché fare dei commit su quello precedente, per il semplice motivo che quello precedente era un progetto Java base questo è un progetto, un progetto JavaFX con interfaccia grafica eccetera quindi le librerie sono diverse e non è... Banale no? prendere un progetto base e convertirlo in un progetto in JavaFX a mano aggiungendo le cose che servono. Quindi ho fatto prima a prendere un progetto nuovo e, e copiarci dentro le classi che mi servivano. Ok, quindi abbiamo questo nuovo progetto ZineFX che è strutturato come i progetti a cui siamo abituati in JavaFX: c'è cioè un main, un controller è un fxml nel package principale, poi ho un package database dove c'è una classe di connessione e una classe DAO e poi ho un package model dove sono andato a copiare sicuramente la classe pezzo che avevamo già e poi una classe solver o zaino che in qualche modo derivano da quella che avevamo nel progetto della settimana scorsa, adesso lo andiamo a vedere con calma prima domanda, ma cosa ci serve questa classe Connect? Perché non possiamo mettere direttamente la connessione dentro il, dentro il DAO? Adesso questa classe che ho chiamato DB Connect non fa altro che, eh, come si dice in gergo, col pattern wrapper no? eh, eh, in carta, no? eh, eh, si, si mette intorno alla chiamata Get Connection di Driver Manager. Allora uno dice, ma perché ho dovuto complicare la vita alla classe DAO e non dire al DAO direttamente, senti caro DAO chiamami driver manager anziché chiamarmi questo DB connect, get connection. alla fine è sempre un get connection, alla fine è sempre un oggetto connection che viene restituito, e, eh, motivi potrebbero essere due, uno è questa URL, l'ho scritta in un solo posto, all'interno di questa classe anziché scriverla dentro il DAO, in teoria se avessi un progetto più complesso di classi DAO potrà averne più di una e quindi sarebbe bruttino avere in tante classi DAO diverse, delle stringhe di connessione diverse che poi devi mantenere allineate, ma quello se vogliamo è un problema minore, eh, il motivo lo vedremo più avanti no? quando ci accorgeremo che questa operazione qua, driver manager.getConnection è un'operazione costosa in termini di tempo. E allora troveremo un modo per riuscire a evitarla, mettere un po' a fattore comune questa apertura e chiusura continua di connessioni, ehm, in cui per, ci accorgiamo che perdiamo più tempo a aprire e chiudere le connessioni che non a fare le query vere e proprie. Ok, allora, visto che questo è un problema che per noi non è ancora urgente, eh, lo rimandiamo, però ricordiamoci che se la connessione la creiamo all'interno di una classe dedicata, ci basterà cambiare quella classe e tutto l'applicativo andrà a posto se invece dovessimo mettere nel DAO l'apertura della propria delle connessioni, dovremmo andare a modificare ogni singolo metodo del DAO e questo non fa bene ok ehm, dopodiché che cosa che cosa ho pensato? ho pensato che avere un programma come quello precedente che era in grado di risolvere solo un problema no? era eh, un po' brutto allora eh, sono andato a cercare in giro se c'erano se ci fossero delle persone che avessero magari messo a disposizione dei problemi da risolvere. Ho trovato questa pagina, che è un po' la grafica è quella di due secoli fa, ma non ci importa, all'interno questi signori pubblicano 8 dataset relativi a problemi di risoluzione dello zaino, in un formato che è il formato più scomodo, questo è un pochino peggio, eh, in cui ogni problema è descritto da 5 file di testo, okay? Il primo dice la capacità dello zaino, in questo caso 26. Il secondo file contiene i pesi degli oggetti contenuti, uno per riga messi così. Il terzo file contiene, lui li chiama i profitti, noi li abbiamo chiamati i costo, no? o il valore degli oggetti contenuti, quindi immaginate che il primo. La prima riga del, del primo file e corrisponde alla prima riga del secondo file. Okay? E poi la cosa carina è che c'è un altro file che ci dice qual è la soluzione ottima. Quindi ci dice che la soluzione è ottima in questo caso è di prendere non il primo, ma il secondo, il terzo il quarto e non il quinto elemento. Quindi abbiamo un confronto per verificare se poi il nostro algoritmo tira fuori una soluzione che è uguale a quella ottima, di, ottima dichiarata da questi signori di cui per un momento ci fidiamo. Ok? Allora ciò che ho fatto è. Uh, pensare di modificare il programma in modo, che possa, in modo che possiamo scegliere tra questi vari problemi e quindi uh, all'avvio decideremo se risolviamo il problema 1, il problema 2, il problema 8 e così via. Okay? Um, allora per far questo ho creato un database in SQL, trovate qua dentro il workspace il file zanno.sql corrispondente che si trova qua andiamoci a prendere il percorso perché ci serve e lo importiamo dentro mariaDB quindi uno di tanti modi può essere usare id sql, carica un file sql e apriamo il file che sta dentro il progetto. Allora, per importare e esportare il database ormai abbiamo capito che non è possibile semplicemente copiare un file binario da un computer all'altro. Quindi per trasportare un database da una macchina a un'altra uno deve prendere sulla macchina e su quel database fare un'esportazione del database e su un'altra fare un'importazione. Non esiste un formato, cioè, diciamo, standard per esportare e importare database, tutti gli strumenti usano l'SQL. Quindi importare un database in realtà significa, mannaggia ho cliccato una volta di troppo, significa eseguire una serie di comandi SQL che ricreano il database tale quale, quindi le, apriamo questo file che di fatto contiene una serie di istruzioni, facciamo un run, quasi sempre eh, MarioDB si dà questi warning che hanno a che vedere con le opzioni del, del, del Queste qua ignorateli pure. Se trovate altri errori, no, non va bene. Ma questi qui sono normali perché la procedura di esportazione mette delle opzioni diciamo che non sono più compatibili. E avremmo a questo punto importato un database che si chiama Zaino. Se andate qua non lo vedete. Ok? Ma è normale perché noi abbiamo eseguito una query che è stata eseguita e quindi ha creato un database, ma che ne sa IDSQL che effettivamente questa query, che poteva essere una select qualunque, in realtà ha creato un database nuovo. Allora semplicemente bisogna tornare su questo tab di sinistra e fare un aggiorna, un refresh per farlo comparire. Per economia, IDSQL non chiede a MariaDB ad ogni momento dammi l'elenco di database, altrimenti rallenterebbe troppo. Quindi in questo database zaino ci sono semplicemente due tabelline, una che è chiamato problema e l'altra che è chiamato pezzo. problema elenca due campi, un ID e una capacità, che sono eh, appunto gli identificativi dei, del problema da risolvere, quindi se avete altri problemi ovviamente di tipo zaino che volete eh, risolvere, basta aggiungere delle righe in questa, eh, in questa tabella, questa è semplicemente una stringa, e il secondo campo capacità vabbè, è la dimensione dello zaino, non facciamoci spaventare da questi numeroni qua, perché in realtà non vogliono dire nulla, nel senso che semplicemente se io eh, se il mio zaino magari fosse un container, magari ha una capacità molto più grande, se la misuriamo poi in grammi si arriva facilmente ai milioni, ma non, non, non, ci cambia, non è questo valore che cambia la complessità del problema. E questo è lo zaino vuoto, poi dentro lo zaino vuoto dobbiamo mettere una serie di pezzi, e il insieme di pezzi che dobbiamo mettere dipende ovviamente dal problema. Allora, questa tabella, l'altra tabella pezzo, contiene 4 più 1 colonne. Allora, la, contiene il peso e il costo di ciascun pezzo e ovviamente il riferimento al problema a cui si riferisce. Se facessimo un modello entità relazione avremmo l'entità pezzo, l'entità, problema e avremo una relazione uno a molti tra problema e pezzo, quindi un pezzo è relativo a un problema solo e un problema contiene più pezzi. La relazione uno a molti quando uno la va a implementare a livello razionale, eh, si trasforma in un attributo nella classe lato molti che punta alla classe lato 1. Ok? Quindi dal problema non, so, non c'è scritto quali sono i pezzi, ma ciascun pezzo in realtà ha l'identificativo del problema a cui appartiene. E quindi vediamo che solo qua possiamo vedere che il primo problema è fatto di 10 eh, pezzi, 10 selezionati, sono qua. Il secondo problema è fatto di solo 5 pezzi, il terzo problema è fatto di 6 pezzi e così via. E ciascuno peso, costo, peso, costo, peso, costo. E poi mi sono portato dietro ovviamente anche la colonna ottimo 01, con cui semplicemente già che c'ero eh, ci salviamo la conoscenza della soluzione ottima. Questa non la facciamo leggere al nostro programma, se no sarebbe barare ovviamente. Eh? Quindi queste sono le quattro colonne. Ovviamente a livello di database vedete che il eh, problema è una chiave esterna che in eh, IDSQL trovate qua. Quindi all'interno della struttura della tabella abbiamo le ID problema, peso, costo, ottimo ID problema è definita come chiave esterna in questo modo la colonna ID problema fa riferimento alla tabella problema e in particolare alla colonna ID della tabella problema okay? questo cosa vuol dire? Vuol dire che i valori leciti permessi di ID problema nella tabella pezzo sono ristretti ad essere valori presenti all'interno della tabella problema nella colonna ID. Cioè, detto in parole semplici, non posso creare nessun pezzo se non lo associo a un problema che esiste e è stato definito nella tabella problemi. Okay? Uh, questo perché definiamo questo? Beh, uno per chiarezza ma anche e soprattutto per integrità della base dati, no? quando abbiamo una relazione come ad esempio uno a molti, eh, io vogliamo evitare che ci siano dei pezzi sparsi che non appartengono a nessun problema, allora il modo per ehm, forzare questo tipo di eh, appartenenza è a livello di database semplicemente mettere una, una chiave esterna, quindi questo evitare, impedisce che io possa creare un pezzo che non sia appartenente alla, al, al, a, un, a uno dei problemi che sono già stati definiti. In realtà questo ha anche un secondo vantaggio che sto dicendo al database, guarda che queste due database sono collegate, quindi quando tu ti crei la chiave, eh, la chiave esterna che in realtà significa vatti a creare un indice per poter verificare rapidamente se un elemento c'è o non c'è nella tabella problema, beh questo indice lui lo potrà usare durante le query. Molto dell'efficienza di del un database dipende anche da quali indici sono stati creati, ovviamente all'interno delle tabelle, all'interno delle relazioni. Quindi creare una chiave, definire, dichiarare una chiave, una reazione, le relazioni di chiave esterna, ad esempio, permettono sicuramente di garantire una migliore integrità dei dati, ma anche una migliore velocità di esecuzione delle query. Perché quando vai a fare un join tra queste due tabelle, pezzo e zaino, in realtà tutte le informazioni sul join lui le ha già, l'ha già fatto sto join, l'ha già fatto in fase di creazione dei dati e quindi sarà molto più rapido a, a risolvere. Vedete che ora fate join tra due tabelle, nel caso peggiore, lui deve scandire ogni per ogni elemento di una tabella ogni elemento dell'altra, quindi è un'operazione n quadro. Se in realtà ci fosse un indice tra queste due tabelle che collega, eh, l'operazione scende da n quadro a n, o addirittura a tempo costante, perché l'indice è dentro una tabella di hash alla fine. Quindi questa è roba, roba di database, però non dimentichiamocelo che alla fine sotto, i dati sono qua. Adesso i dati sono pochi, quindi non ci accorgiamo delle prestazioni. Ma più avanti sicuramente avremo modo di apprezzare l'efficienza del database. Ok, dicevo che questa tabella ha quattro colonne più uno. La 1, quella che ho lasciato per ultima, è in realtà la chiave primaria. Perché mi serve la chiave primaria? Perché le altre quattro tabelle, scusate, le altre quattro colonne non sono sufficienti a garantire l'univocità del dato. Cioè io posso concepire di avere, è lecito, non mi sembra vietato, di avere un problema dello zaino che contiene due pezzi uguali, che abbiano lo stesso costo e lo stesso peso. Questo l'avevamo già detto la volta scorsa, no? Quando abbiamo fatto la classe peso in modo molto artigianale, abbiamo detto cos'è l'equals su che cosa lo bagliavano l'equals e abbiamo, avevamo deciso di basare l'equals sul nome, non sulla coppia peso valore, e qui la stessa cosa mi mancava, in questo formato di file giurassico eh, mi mancava il nome del pezzo, e allora il nome del pezzo l'ho fatto, fatto dare al database, abbiamo la colonna id che è la chiave primaria quindi la chiave primaria l'ho definita così no? come indice chiave primaria e è di tipo Auto incrementale. Quindi, ogni volta che inseriamo un nuovo elemento all'interno di questa tabella si prende da solo un numero nuovo. Numero che per noi non ha nessun significato. Adesso vedete dei numeri che casualmente vanno da 1 a 82. E probabilmente non ci sono dei buchi in mezzo. Ma non è detto perché se io cancellassi un elemento e ne inserissi uno nuovo, beh, quello nuovo va a prendere il numero 83 e rimarrà magari il 55, manca. Non hanno significato questi numeri, semplicemente sono dei. Punto un valore incrementale che dipende da quante inserzioni sono state fatte dall'inizio della tabella, però è garantito che siano tutti diversi e univoci, allora questa univocità della chiave primaria la sfrutteremo nell'univocità, nell'uguaglianza no, degli oggetti Java, quindi quando non c'è già un attributo, un insieme piccolo di attributi che mi garantisce l'univocità di un dato, eh, tipicamente sia per la salute mentale del database, che se è una chiave primaria funziona in modo più efficiente sia per l'identificazione degli oggetti in Java eh, si aggiunge una colonna in più che di, di per sé non servirebbe a nulla mm? va bene allora questo è il nostro database l'abbiamo importato e allora passiamo a vedere l'applicazione che usa questo database allora io ho ehm, prima vi faccio vedere come avevo immaginato l'interfaccia utente adesso come al solito qua questa risoluzione sim builder non dà il meglio di se stesso ma noi andiamo in modalità preview così lo freghiamo allora questa qua è la finestra che mi sono immaginato questa è l'fxml puro ok quindi non c'è ancora nulla dietro allora io immaginavo una fase in cui selezionavo il problema, quindi da questa tendina vorrei vedere l'elenco dei problemi presenti nel database, quando ne ho selezionata una, clicco il bottone carica e quindi lui mi dovrebbe caricare i dati di quel problema, quindi i pezzi definiti per quel problema. E quindi magari ho qua messo una finestra, cioè un'area un di testo in cui scrivere, ho caricato questi pezzi, fatti in questo modo e così via. Una volta che ho, carico, ho caricato un problema ho definito un altro bottone risolvi in cui lanciare ovviamente l'algoritmo ricorsivo per risolvere quel problema. E ho immaginato un'area di testo sottostante in cui stampare la soluzione trovata. Questo ci permette di giocare separatamente con i vari pezzi del programma, proviamo a implementare e debuggare la parte di caricamento, poi dopo la parte di risoluzione, tenendole anche separate, anche se poi per un utente finale mh, probabilmente questi due bottoni vanno messi insieme, ma noi che stiamo sviluppando ci conviene tenere separate le due fasi per il momento. Okay? Quindi questo è ciò che voglio ottenere. Allora, partiamo dalle cose facili, forse è la prima volta che usiamo un menu tendina, giusto? Allora, a livello di JavaFX, come si fa a realizzare un menu tendina? Si usa o drop-down eh, menu, si usa un eh, oggetto che si chiama combo box. Ce n'è un altro, eh, all'interno all di JavaFX ci sono due oggetti molto simili, uno si chiama ComboBox e l'altro si chiama ChoiceBox. ChoiceBox l'hanno inventato prima, è un pochino più stupido come oggetto, un pochino più complicato da usare perché ha, ha meno proprietà. ComboBox è quello un pochino più utile, no? quindi tra le due optate per questa. Perché si chiama ComboBox? Perché in realtà combina due cose, combina un menu a discesa, quindi con una serie di voci tra cui l'utente può scegliere e una casella di testo. Normalmente noi siamo abituati a una tendina, no, siamo abituati a due forme diverse di tendine, no? una è appunto la tendina normale tra cui posso scegliere una voce punto e basta, l'altra invece è una casella di testo in cui posso scrivere ed eventualmente aggiungere, inserire un dato che non è presente ancora nell'elenco, voi dite no, non è vero, non l'ho mai vista, no, l'avete vista sempre, perché ogni volta che, che ne so, prendiamo qua, cambiamo il font, qui abbiamo una tendina che contiene tutti i font, ma io se voglio posso scrivere il mio font qua e lui me lo accetta, si arrabbia un pochino, dice no, guarda che non è definito ma fa lo stesso, no? Quindi ci sono dei casi in cui è possibile inserire dei dati anche se non sono presenti nell'elenco. Per questo questo controllo, questo widget, ha una funzione doppia di elenco e di case area di testo. Quindi una combinazione tra una text area e un menu praticamente, tra un text field e un menu. In JavaFX noi possiamo decidere come vogliamo che si comporti attraverso questo attributo editable. Una combo box che non è editabile si comporta semplicemente come un menu, posso scegliere tra le voci ma non aggiungere nulla, non cambiarla. Se invece la rendo editable cambia un po' forma, cambia un po' faccia, se vado in modalità preview vedo che non solo posso scegliere tra un elenco che adesso è vuoto perché non ci ho messo dentro, ma posso anche scriverci dentro. Ok? Quindi è... È comodo perché è versatile questo controllo, lo posso usare in contesti diversi secondo di cosa mi serve. Ovviamente, a noi non serve modificabile. E poi eh, questo oggetto, come lo vedo a livello di, di controller? Come lo vedo a livello di programma Java? No? Vabbè, ovviamente sarà un nodo ComboBox. ComboBox è. Andiamo a vedere il controller che ovviamente abbiamo estratto dallo dal, dal, dal, dal scene builder. ComboBox è un elemento parametrizzato. Quando voi esportate il controller da qua, lui ve lo scrive in questo modo. ComboBox, punto interrogativo e poi il nome l'ho chiamato problema. Box problema. Questo vuol dire che è un, un oggetto generico. Generico rispetto a che cosa? Rispetto al tipo di dato che contiene. Ma voi mi dite, ma come cosa contiene? Contiene delle stringhe. Cioè, una tendina contiene dei nomi uno dopo l'altro, delle stringhe, dei, dei pezzi di testo. No, non solo, anzi, meglio di no. In JavaFX possiamo. Eh, inserire all'interno di una tendina degli oggetti veri e propri dei riferimenti ad oggetti ovviamente cioè l'oggetto combo box contiene al suo interno una lista è un observable list ma un tipo di list insomma un tipo di lista all'interno della quale lista di, del tipo che decidiamo noi col generic quindi noi attraverso questo generic impostiamo il tipo della lista interna al menu e quindi possiamo aggiungere oggetti di un certo tipo, sempre aggiungere riferimenti ad oggetti, hm? di un certo tipo. Poi ovviamente quando l'utente clicca sulla tendina e si apre, eh, non è che posso vedere l'oggetto, chiamerà automaticamente il combo box, il metodo toString del nostro oggetto e visualizzerà una stringa di testo. Però poi quando l'utente seleziona l'oggetto non ci restituisce la stringa visualizzata, ma ci restituisce direttamente il riferimento all'oggetto presente nella lista. Quindi non dobbiamo mai, non, dobbiamo, non dovremo mai andare a cercare qual è l'oggetto che ha questo nome andando a confrontare stringhe. No? Saremmo masochisti se lo facessimo. Quindi lavoriamo il più possibile ad oggetti. Allora ci chiediamo quale tipo di oggetti sono contenuti all'interno di questo elenco. Sono i problemi, i problemi che vogliamo risolvere. Allora noi avevamo già una classe che avevamo chiamato Zaino e avevamo già sviluppato la settimana scorsa, adesso questa l'ho leggermente modificata, che conteneva al suo interno eh, la capienza massima e l'elenco di pezzi, la classe Zaino ce l'avevamo già, io l'unica cosa che ho modificato per ora in questa classe è aggiungere il nome del problema la settimana scorsa non ci siamo posti il problema di dare un nome al problema da risolvere perché ce n'era uno solo in questa caso ne abbiamo più di uno e quindi è un oggetto zaino che contiene un nome P01, P02, P03 la capienza che è quel numero là e poi potenzialmente un elenco di pezzi io nel costruttore ho indicato solamente nome e capienza, come già facevamo la settimana scorsa, prima creavo lo zaino e poi ci aggiungevo i pezzi dentro, ricordate? E quindi nel costruttore la, i pezzi vengono inizializzati a un insieme vuoto, una lista vuota, e poi ci sarà un metodo add da qualche parte che aggiunge un singolo pezzo oppure per comodità mia aggiunge un'intera lista di pezzi. Nulla di più di quello che facevamo la volta scorsa. E poi ci ho aggiunto un toString che forse non avevamo che stampasse il nome e la capienza dello zaino, ovviamente poiché vogliamo visualizzarlo. Allora questo è l'oggetto di cui vogliamo popolare la nostra tendina, la combo box. Quindi La combo box sarà in grado di contenere oggetti di tipo zaino, noi cosa dovremmo fare, dovremmo leggere il database, avere una list di zaino e poi dire alla combo box, senti usa questa lista, perché con questa, list, questa è la lista che contiene gli elementi che devi visualizzare, questa è la lista cosa, dov'è questa lista? Allora, la documentazione di ComboBox dice che ComboBox introduce dei metodi particolari. La cosa più importante, sto leggendo la documentazione, aggiunge una proprietà items che, salto a riferimento a una cosa che non conosciamo, è il contenuto degli elementi della lista di elementi che è visualizzata agli utenti quando cliccano sul bottone della combo box. Ovviamente è un giro di parole, come sempre, perché dirlo chiaro è troppo difficile, vuol dire che gli elementi che fanno parte del menu, della tendina, sono contenuti in una property, items, che è una lista. Quindi della mia combo box se voglio decidere quali elementi ci vanno dentro, farò combo box.getItems, che mi dà la proprietà items. A questo punto ho una lista e su quella lista ci posso fare, fare clear, ci posso fare add, ci posso fare remove, ci posso fare quello che voglio, perché è una lista. Ok? Ok? La combo box al suo interno è una lista inizializzata vuota, ma poi quella lista lì ci posso accedere con get, si chiama items, quella proprietà, e quindi con get items si può accedere e faccio ciò che voglio. Quindi per aggiungere un elemento, o per popolare questa tendina, uso la proprietà items. L'altra cosa che ci serve è sapere, quindi devo sapere due cose in una tendina, come fare a metterci dentro le voci e come fare a sapere quale voce è stata selezionata dall'utente. Allora, quale voce è stata selezionata dall'utente è facile, perché c'è una proprietà che si chiama value. Value è il valore correntemente selezionato per quell'oggetto. Può essere null se l'utente non ha ancora selezionato nulla, oppure può essere uno degli oggetti. Poi qua ci sono un po' di punti che spiegano come funziona la proprietà value, perché visto che la combo box può anche essere modificabile dall'utente, allora la domanda è ma che oggetto mi ritorna quando l'utente scrive di suo? Eh, ma oggi non interessa, quindi non andiamo a leggersela questa parte. Però è tutto qua. Eh? quindi in realtà c'è poi un'altra un proprietà che mi dice se c'è qualcosa di selezionato oppure no e quindi capire se l'utente ha selezionato ma non ci interessa oggi allora come, allora, eh, come facciamo a riempire a decidere quali voci compaiono nella tendina allora questa istruzione qui poi ragioniamo su dove l'ho messa questa istruzione qua fa il lavoro, io immagino di avere una classe model che conosce che ovviamente dovrà sapere quali sono i problemi da risolvere, andrà a chiedere al database, quindi mi dà un get problemi che è la lista di zaino, questo è un metodo del model, io prendo questa lista che poi sono problemi del modo sapere come l'ha letta, come l'ha costruita, e la uso per popolare gli item della combo box, quindi box problema è la combo box, get items è una lista di t, dove t è il tipo generico, in questo caso zaino, e di, su questa lista ci faccio un normalissimo add all. Vedete che questo add è un normalissimo java.util.list.add-all, cioè è una lista di tutti gli effetti. Mettiamo dentro una lista, che è proprietà della combo box, una copia dei riferimenti agli oggetti che il modello ci restituisce. Okay? Da questo momento in avanti, nella tendina, compariranno i toString dei vari oggetti, nell'ordine in cui li ho inseriti. Quando l'utente seleziona uno di questi oggetti, la proprietà value della tendina, quindi di box problema, cambia, ovviamente, si, si, si aggiorna. E infatti, lo vediamo poi dopo, ma ciò che faremo sarà prendere la combo box.getValue .getValue. E getValue ritorna un oggetto di tipo zaino, cioè lo zaino attualmente selezionato, non la stringa visualizzata, lo, direttamente l'oggetto e quindi posso andare a prendere tutte le proprietà che mi servono direttamente da quell'oggetto. Okay? ok, allora, eh, a questo punto, se ci fissiamo su questa linea, due domande mi vengono. Uno, come fa il modello a sapere quali sono i problemi? Banale. Secondo, perché ho messo questa istruzione dentro, quest dentro il metodo setModel? Non potevo metterla da un'altra parte? Allora, una per volta... Model.getProblemi, allora il model non l'abbiamo ancora visto, la classe model contiene principalmente un elenco di problemi, un problema è definito dalla classe zaino, la seconda proprietà la vediamo tra un attimo, e come fa quindi il metodo getProblemi? che il controller ha appena chiamato, è un metodo stupido, restituisce l'elenco dei problemi che sono in pancia al modello. Ovviamente non si chiede, ma sì, ma il modello come ha fatto ad averli? E per pigrizia io nel costruttore del modello ho chiamato il DAO, un metodo DAO che mi dicesse leggimi del database l'elenco di tutti i zaini. Okay, stiamo andando indietro, noi avevamo la tendina da riempire, sappiamo come fare a riempire la tendina ma ci serve un elenco di eh, problemi, l'elenco di problemi lo chiediamo al, control, al model, il model ci restituisce senza problemi a patto che in fase di costruttore lui li abbia conosciuti, per conoscerli li chiede al DAO e quindi dentro il DAO c'è un metodo che ho chiamato list zaino, non è un get zaino, non è un read è un list perché me li dà tutti, non me ne dà uno solo, dammi l'elenco degli zaini e questo metodo, vabbè, è la classico metodo da, da, da DAO, select l'idea del problema, la capacità del problema, non ci sono parametri perché li devo ottenere tutti, è un prepare statement, eseguo la query e per ogni elemento della query creo un nuovo oggetto zaino, che viene aggiunto a questa lista, che poi se tutto va bene viene ritornata al chiamante, che è il modello. Quindi questo è un metodo semplicissimo del DAO. Questo è il punto in cui creiamo l'oggetto zaino. Poi questo oggetto zaino viene messo in una lista che abbiamo creato qui. Questa lista contiene gli oggetti che sono stati creati dentro il DAO, questa lista viene restituita, il riferimento a questa lista, il numerino che dice dove si trova, viene restituita al model che se la memorizza. Gli oggetti zaino non li, non li abbiamo più toccati, li ha creati il DAO e restano lì. Anche quando facciamo nel controller questo lavoro, doll non stiamo creando nuovi oggetti zaino, le new dello zaino le abbiamo fatte solo dentro il DAO, stiamo semplicemente copiando i riferimenti a quegli oggetti dalla lista del model alla lista della combo box, ma gli oggetti rimangono lì, io intanto torno su questo perché dobbiamo imparare a visualizzarci da queste cose. A parte questo, questo metodo non ha nulla di particolare, come dicevo, per pigrizia l'ho chiamato nel mode, quindi quando faccio new model, lui si collega al database e legge l'elenco dei problemi, non l'elenco di tutti i pezzi, non si legge tutto il database in memoria, per ora gli serve solamente l'elenco dei problemi per popolare la tendina. Okay? Allora, il controller, quando può questo maledetto controller popolare questa tendina? controller può popolare la tendina nel momento in cui lui può, lui può chiamare il metodo getProblemi sul modello. E quando è che può chiamare il metodo getProblemi sul modello? Solamente dopo che qualcuno gli ha detto chi è il modello. E quindi lo metto in questo set model perché ti passo il modello e quindi da quel momento in avanti tu puoi chiedere al modello dimmi qual è l'elenco dei problemi. Prima non potevi. E Uno dice ma c'è un metodo che si chiama initialize nel controller, perché non lo possiamo chiamare lì? Perché questa istruzione qua sotto non la possiamo mettere in initialize? Okay? Questa è la causa, la causa del 20% nel pointer exception, negli esercizi che si fanno. La risposta è perché Initialize viene chiamato troppo presto. Andiamo a vedere il main. Nel main, questo è il solito main che facciamo, abbiamo il loader che carica l'fxml, poi creiamo il modello, otteniamo il controller e chiamiamo il metodo setModel. Il metodo initialize del controller, quando viene chiamato? Risposta qui. Il fxml loader legge il file xml, crea la scena, crea gli oggetti, crea il controller, quindi fa lui la new della nostra classe controller, inietta i riferimenti. Quindi quando c'è l'fxd box problema la collega alla variabile java private java box problema in modo che le variabili interne al controller noi le abbiamo dichiarate qua ma non le abbiamo inizializzate chi è che le inizializza? Le inizializza il loader quindi questo metodo load non solo legge carica l'fxml ma crea fa la new del controller imposta tutte le variabili marcate come fxml facendole puntare al nodo giusto che ha l'id giusto e poi chiama initialize quindi initialize viene chiamato viene chiamato in un punto di esecuzione del programma in cui la scena è completa quindi l'fxml è stato letto e basta quindi siamo qua Qua non c'è modo di far avere al controller il riferimento al modello, se anche io il modello l'avessi creato anziché la riga 18, l'avessi creato su, alla riga 15, sopra, eh, il modello c'è già, ma come faccio a dire al controller questo è il modello da usare, che il controller non esiste ancora? Eh, non c'è modo, no? quindi devo prima farmi creare il controller e poi una volta che è creato gli dirò, to, lavora con questo modello. Okay. e quindi una parte dell'interfaccia utente la possiamo inizializzare nel metodo initialize quale parte? quella che non dipende dai dati se noi in questa tendina avessimo dovuto mettere i numeri da 1 a 100 andava benissimo nell'initialize facevamo un loop li generavamo se avessimo dovuto generare che ne so un Qua, immaginate il quadrato magico mettendoci dentro i numeri, un quadrato magico di 20x20 20, mettendoci dentro 400 numeri diversi, lo potevamo fare, se non dipendeva dai dati. Se invece abbiamo qualcosa che in fase di inizializzazione del controller deve dipendere dai valori che abbiamo nel database, siamo obbligati a rimandare il completamento dell'interfaccia utente, non farlo né nell'FXML, perché non abbiamo le informazioni, né nell'initialize perché non ho ancora il modello a disposizione, ma direttamente sotto set model. Quindi il, set model, il metodo set model assume un significato in più. Non solamente mi salvo il riferimento alla classe model, ma anche ehm, completo l'inizializzazione dell'interfaccia utente con le informazioni che solo il model può darmi. Il risultato di tutto questo qual è? Che possiamo lanciare l'applicazione e vedremo una tendina correttamente riempita, Ieri funzionava. questo è l'fxml, clicco qua e vedo l'elenco dei problemi, degli oggetti di zaino che ho letto dal database. Okay? Finora non posso fare molto di più. Qui vediamo una stringa che è il toString corrispondente all'oggetto zaino letto, caricato, ma so già che quando seleziono una voce in realtà ciò che viene selezionato è un value corrispondente all'oggetto vero e proprio, non solamente alla stringa visualizzata. Quindi se noi volessimo riassumere ci spendo un po' di tempo perché in realtà poi lo, lo facciamo spesso questo lavoro qua no? riassumere l'ordine con cui avvengono le operazioni abbiamo che il main cosa fa? il main eh, aspetta, fatemelo mettere proviamo a vedere l'ordine con cui avvengono le operazioni di cui abbiamo parlato Abbiamo la classe main che come prima cosa esegue il loader, chiamiamolo così a parole. E quindi dentro loader carica il controller, crea controller e chiama controller.initialize. Questo è ciò che fa il main. Dopodiché abbiamo detto che il main crea il modello, quindi noi poi abbiamo la classe controller, che viene creata dall'FXML, Quindi nel main abbiamo una chiamata esplicita al loader FXML, al metodo loader, che dentro, oltre a creare la scena, crea la classe controller, quindi la fa nascere, e poi chiama il metodo initialize sul controller. Quindi questo fa l'initialize. Poi il main, istruzione dopo, crea il modello e chiama setModel. Allora, quando crea il modello, lui, il modello crea il costruttore, quindi abbiamo una classe in più, model, e lui chiama, ovviamente, attiva il costruttore del modello. Poi, quando il main chiama controller.setModel, ovviamente il metodo setModel viene chiamato sulla classe controller. Quindi abbiamo varie classi che si parlano, no? A un certo punto il, il controller... È stato creato, non abbiamo un costruttore per il controller, ma abbiamo un metodo initialize che viene chiamato direttamente dall'order. Poi il main crea il modello, quindi la classe modello inizia a esistere e esegue ovviamente il proprio costruttore. Subito dopo il main chiama controller.setModel e controller esegue il metodo setModel. E poi il main vabbè, fa altre cose che ci interessano meno, cioè crea la scena e la attiva. Va bene, crea la scena, lo stage e attiva lo stage. Stage.show, no? Ma questo non ci interessa più tanto, fa parte dell'interfaccia dell grafica. Noi sappiamo cosa succede dentro il costruttore del model, il costruttore del model chiama il DAO, quindi crea il DAO, facciamoci qualche riga vuota allora, crea il DAO e chiama DAO.getProblemi o get zaino, get zaino, scusate. Questo è ciò che fa lui. E quindi abbiamo un oggetto nuovo che è il DAO, zaino DAO, non è get zaino, ma è lista, list zaino, prima o poi ci arrivo giusto. Eh? E quindi lo zaino DAO a questo punto esegue il metodo list zaino. Il costruttore del DAO non c'è, non fa nulla, quindi qua ci dovrebbe essere il costruttore del DAO, ma non, non serve. E qui invece abbiamo un metodo ListZaino che viene eseguito. Il zaino restituisce una lista di zaino. E viene ovviamente il, il modello, lo memorizza in dis.problemi. Memorizza cosa? La lista, non mi sta tutto, quindi lo dico parole... La lista di zaini restituita dal DAO viene memorizzata, se non ci credete, è scritto qua, dentro dis.problemi. Quindi questa è la sequenza delle operazioni. A questo punto, lo zaino ha restituito il valore del modello, il modello ha finito il lavoro che deve fare nel costruttore, quindi il controller torna al main, il main chiama controller.setModel, e quindi andiamo a vedere cosa fa il controller nel metodo setModel. Innanzitutto ottiene getProblemi dal modello. Quindi, dal modello esegue il metodo getProblemi, si chiama così no? Questo metodo? Sì, getProblemi, e poi popola. La tendina, questo qua viene dentro il metodo setModel del controller. Questo qua invece va diventato così. Quindi le cose succedono tutte, però devono succedere nell'ordine giusto, e purtroppo uno deve fare un pochino di rimbalzo avanti e indietro per aspettare che i dati ci siano. Questo schema lo useremo molto spesso, okay? questo schema lo, usere, lo possiamo usare tutte le volte in cui nel costruttore del modello è possibile già leggere i dati dal database. A volte invece prima di poter leggere i dati del database ho bisogno di un'interazione con l'utente, allora non lo posso fare ancora nel costruttore del modello, dovrò farlo dopo. E allora non farò questo lavoro qua, eh, dovrò aspettare che magari l'utente selezioni inserisce un numero eh, e allora a quel punto faccio poi le query nel database. quindi se uno non trova dove sono le cose perché sono sparpagliate un pezzo nel model un pezzo nel DAO, un pezzo nel controller e bisogna, bisogna riuscire un po' a ricucire queste cose cioè alla fine questi dati del DAO che arrivano dal database vanno a finire qui vanno a finire qui e, fini, e alla fine arrivano sulla tendina ok adesso il passo successivo è quello di caricare dal database lo zaino. Qui è facile, non c'è molto da dire. Avremo nel controller un metodo che ho chiamato handleCarica che innanzitutto si chiede ok, qual è il problema che l'utente ha selezionato dalla tendina? Tendina.getValue che è un oggetto di tipo zaino. quindi quando l'utente fa così ha selezionato l'oggetto corrispondente allo zaino di nome P06 a meno che l'utente non abbia selezionato nulla e questo può succedere solamente all'avvio del programma perché poi una volta che ho aperto questa tendina non riesco più a togliere il valore ma appena parte il programma è vuota quindi se io chiamassi getValue adesso ritorna un null se provo a cliccare su carica adesso, mi stampa questo errore che è questo qui, a riga 40, perché lo zaino selezionato, il get value mi restituisce null perché l'utente non ha ancora selezionato nulla, se invece l'utente seleziona qualcosa, allora eh, vabbè, stampa un po' di roba, ma essenzialmente dice al modello guarda che l'utente ha selezionato questo zaino. Il modello ha l'elenco degli zaini, però ricordiamoci che sono zaini di cui lui conosce solamente il nome e la capienza, non conosce ancora i pezzi che ci sono dentro, per economia abbiamo deciso di non leggerli subito. Questa operazione qua si chiama in gergo lazy loading, cioè caricamento pigro dei dati. Non carico dei dati dal database fino a quando non mi servono. Allora mi serviva l'elenco dei zaini e l'ho letto. I pezzi non mi servivano ancora e non li leggo adesso quando so che l'utente ha è uno zaino posso leggere i pezzi di quello zaino lì Quindi se avessi 12 milioni di zaini diversi non devo leggermi i dati di tutti quando poi l'utente interessa uno sola, solo leggo solamente quelli dello zaino che interessano l'utente quindi essenzialmente questo metodo questo bottone carica non fa altro che chiamare questo metodo del modello il controller fa un po' così il controller è un'azione dell'utente e quasi sempre la ribalta su un'azione del modello, facendo attenzione al controllo dei dati, che i dati ci siano e facendo un po' di conversazione con l'utente, no? stampa all'utente i risultati, eccetera, eccetera. E, eh, e cosa, cosa se ne fa il, il modello di questo? A questo punto il modello deve sapere, innanzitutto, qual è lo zaino che ha selezionato l'utente, caricare i pezzi e ricordarsi che quello è lo zaino che ha caricato, non altri. E quindi il metodo seleziona zaino che cosa fa? Vabbè, ce lo potevamo aspettare. Chiede al DAO l'elenco dei pezzi, quali? Quelli del problema zaino, z che il controller gli ha comunicato. Qui siamo model.seleziona zaino a cui il controller ha passato lo zaino z che l'utente ha selezionato nella tendina. Allora, questo Z lo uso nella query del DAO per, gli, per chiedere dammi tutti i pezzi di questo zaino e questi pezzi memorizzali all'interno del dello zaino stesso. Ricordiamoci che l'oggetto zaino ce l'aveva già una proprietà che si chiamava pezzi ma era una lista vuota. Adesso che abbiamo i pezzi, adesso che abbiamo letti, possiamo salvarli. Quindi, quando l'utente fa carica, il model cosa fa? Carica. Cioè Chiede al DAO, dammi i pezzi, se li carica dentro lo zaino corrispondente. Quindi noi avremo tanti zaini che hanno tutti zero pezzi, perché non li abbiamo ancora caricati, ma uno in realtà ha i pezzi nell'elenco salvati. In più, l'altra cosa che fa il model è ricordarsi qual è lo zaino che ha appena caricato l'ho chiamato problema corrente la variabile qua privata del modello che si ricorda qual è lo zaino che è stato selezionato dall'utente perché poi l'utente può cambiare tendina però attenzione non è che se l'utente cambia tendina io me ne accorgo io ho caricato uno zaino e su quello devo lavorare quindi ciò che fa L'applicazione a questo punto è una avendo selezionato uno zaino, sul bottone carica, questo problema selezionato zaino, il controller lo stampa prima di chiamare il model, poi chiama il model e alla fine mi dice il contenuto mi stampa, model get problema corrente, get pezzi size e get pezzi to string mi dice quanti pezzi ho e quali sono. Non è molto ben leggibile, questo è il, nome, il numero del pezzo che per noi era l'ID e poi peso e costo di questi sei pezzi. E come fa il model a fare questa cosa? Beh, Chiama il DAO, anche qua siamo di nuovo ha una query molto semplice, qui siamo dentro il DAO, c'è un metodo lì spezzo che questa volta prende un parametro zaino e quindi la query è parametrizzata con id problema uguale parametro e l'id problema sarà il nome dello zaino, quindi passo l'oggetto zaino, lo zaino contiene P03 come nome, la capacità che è 100 cioè qualcosa, io prendo il nome P03, lo inietto dentro la query al posto del parametro e mi faccio dare dal database l'elenco di tutti i pezzi. Di questi pezzi estraggo il peso, il costo e l'id che uso come nome. Questo metodo new pezzo è esattamente quello della settimana scorsa, non toccate la classe pezzo. La metto in una lista e ritorno a questa lista, quindi nulla di particolare. classico lavoro da DAO, ricevo un parametro, faccio una query e ci restituisco il risultato, fine. E poi c'è la parte interessante che è quella di, ma no, fin qua va bene, sono frammenti che riusciamo in modo quasi uguale, quasi sempre, ci rimane risolvi, ma noi la procedura ricorsiva l'abbiamo già fatta la volta scorsa, quindi il bottone risolvi che cosa farà? Andiamo a prendere il controller. Eh, vabbè, questo fa. Chiede al modello, eh, sono tutti affari tuoi, risolvi questo problema. Quindi il controller, quando l'utente gli chiede risolvi il problema, il controller, da buon controller, ordina al modello risolvi il problema. E come sempre, prima di passare la palla al modello, il, modello eh, il controller controlla che ad esempio il problema corrente non sia nulla, cioè se io, io non posso premere risolvi prima di aver premuto carica no? e quindi verifico non chiamo il modello su un problema che non è ancora stato caricato ad esempio, quindi qualche piccola gestione dell'errore e poi qualche stampa al fondo. E il metodo solve del modello che cosa farà? Eh, in questo caso chiamo una classe solver inizializzandola col problema corrente ricordiamoci che il problema corrente è un oggetto di tipo zaino eh? zaino che ha l'elenco dei pezzi caricato perché l'abbiamo appena caricato e quindi lo risolve allora, cos'è questa classe solver? Ecco, l'unico lavoro che ho fatto è stato quello di separare la classe zaino dalla classe solver nell'esercizio della settimana scorsa che ho qua avevamo una classe zaino che era ibrida, questa è la classe zaino vecchia, avevamo dentro dei metodi di gestione dello zaino, aggiungi il pezzo, costruisci, dammi l'elenco dei pezzi eccetera, e dei metodi di risoluzione del problema, quindi non andava tanto bene che la stessa classe avesse l'algoritmo dentro, io, allora io preferisco tenere l'algoritmo separato, allora i metodi scegli che era la procedura ricorsiva e risolvi li ho messi in un'altra classe che ho chiamato solver mentre dentro la classe zaino come vedete non c'è più nulla di questo to string get nome, get capienza, get pezzi, add e basta e set pezzi che fa, di fatto fa gli add di tutti la classe solver ha i metodi restanti quindi la classe solver non c'è nulla di nuovo, non ho implementato niente di nuovo ho copiato dentro riconoscete costo, riconoscete peso scegli identico codice, risolvi e basta ah, cioè, questo è il main lo guardiamo dopo, questo era il main dell'altra volta no? semplicemente ho spezzato la classe in due perché in realtà faceva due cose diverse allora è meglio mettere in due classi diverse la classe solver ovviamente a livello di costruttore visto che a questo punto i metodi non sono più dentro lo zaino la classe solver come viene costruita Passando di uno zaino, cioè qual è lo zaino che devo risolvere? Z. Dopodiché praticamente l'unica differenza era uno zaino.getPezzi, zaino, punto get pezzi, mettere uno zaino punto nei metodi che prima erano della stessa classe, adesso sono di classi diverse. Quindi in realtà non, non ho cambiato nulla. Quindi il modello Controller, utente che prende il bottone risolvi, controller chiama il modello e chiede solve. Il modello chiama una classe solver. Avrei potuto implementare l'algoritmo anche dentro il modello, ma preferisco tenere classi piccole, separate, facili da testare. Anche perché poi un domani magari voglio migliorare l'algoritmo, faccio una classe a parte e mi basta cambiare semplicemente questa new e sono a posto. E non devo, eh, ho sempre lo stesso controller, lo stesso model. Quindi chiamo la classe Solver e chiamo il metodo risolvi di questa classe. Basta. Dopodiché questo metodo risolvi mi restituirà un set di pezzi, ma già lo faceva prima, era zaino.risolvi lunedì scorso, no? e ritorno questa soluzione al controller, il quale lo visualizzerà l'utente. Quindi in realtà tutta la complessità è qua dentro, ma l'abbiamo già risolta la settimana scorsa, oggi abbiamo solo fatto il vestito carino intorno. Allora vestito carino, quanto è carino? Beh che questo zaino qua clicco su risolvi e lui mi dice che la soluzione del problema che avevo selezionato che era il P03 è una soluzione è questa, pezzo 16, pezzo 17, peso pezzo 20, avrà allora, ragione lui, nel senso che questo è il problema P03, noi possiamo barare, andare a vedere nel database il problema P03 è qua, e i pezzi da prendere sono il 16, lo vedete uno qua, il pezzo 16, il pezzo 17 e il pezzo 20, 16, 17, 20, in più già che c'ero ho stampato due statistiche, il, numero, il tempo impiegato, quindi quando chiamo il metodo solve il modello, dove siamo? quando chiamo il metodo risolvi il, mod eh, il modello si tiene conto del tempo, inizio tempo di fine e quindi calcola il tempo per, eh, trascorso quindi erano il nano si dice il tempo in nanosecondi quindi per avere i millisecondi devo dire per un milione microsecondi non è che me ne freghi più di tanto il micro. e mi dice 0 millisecondi è veloce anche altri problemi, problema 4, carica, risolvi, anche questo qua ci mette 2000 secondi, e l'altro valore che ho, di cui ho tenuto traccia è questo, numero di chiamate. Numero di chiamate di che cosa? Del metodo ricorsivo. Cioè, per capire un po' dove spendo il tempo, ogni volta che entro nella procedura ricorsiva scegli, ho incrementato un contatore, giusto per rendermi conto di cosa succede. Okay? E alla fine questo numcos viene restituito al modello il quale lo restituisce al controller. Quindi vediamo che per risolvere il problema 4, che aveva 7 pezzi, a parte i millisecondi che sono 2 anziché 0, più che altro aveva fatto 800 chiamate anziché 100. Ovviamente il numero di chiamate che fa dipende dal numero di pezzi e dipenderà anche da quanti sono i pesi di questi pezzi. No? Se io prendo il problema 5, carico il problema 5, 8 pezzi, provo a risolverlo, eh, ci mette 22 millisecondi, ma soprattutto fa 20.000 chiamate anziché 800, la chiamata ricorsiva, la procedura ricorsiva. 20.000, poi lo fai in 20 millisecondi, noi siamo tranquilli, ma... Se prendiamo il problema 6, il problema 6 fa ridere perché ne solo 7 pezzi e ci mette 200 chiamate. Il problema 7 comincia a essere un pochino più interessante, ha 15 pezzi. Clicco su risolvi. Eh, e L'interfaccia si è bloccata perché sta facendo cose sotto. Sta facendo chiamate. Allora, Il problema più grosso che abbiamo risolto era era quello con 8 pezzi, faceva 20.000 chiamate e ci metteva 22 millisecondi. Questo problema è grosso il doppio, 15 pezzi anziché 8, però ci sta mettendo un tempo significativamente maggiore. Tranquilli Ma che ce la fa, ce la fa, ce la fa. E... Secondo voi, dai, mentre lui pensa, chi riesce, facciamo il gioco dei, dei fagioli della Carrara, quante chiamate ci saranno? 100.000, 1 milione, 10 milioni, 100 milioni? Andiamo per ordine di grandezza. Un no, milione? Non lo so, non me lo ricordo. Almeno un milione dicono per buona misura. Ecco, allora ci abbiamo messo 79 secondi, quindi un po' più di un minuto, sembrava lungo, eh? aspettare, invece un minuto è passato, qua, meno di due, e questi qua sono 5, 5, 6, 1, 9, 6, sono 125 milioni, è vero che chi ha detto più di un milione aveva ragione, però <ride> è una ragione un po' presa alla larga. quest'altro? L'ultimo problema che ha 24 pezzi? Non lo so, <ride> nel senso che non ho avuto la pazienza di aspettare, probabilmente non, avrò neanche, non avrei neanche la vita di aspettare, no? io avevo ancora 40 anni da vivere, ma non so se termine, no? Allora Cerchiamo di capire perché, che poi è eh, questa quest analisi qua è un po' il lancio di quello che faremo nell'ora successiva. Quindi questo qua lo lasciamo andare se volete, ma non, ho, non abbiamo speranze di vederlo. No? Poi c'è l'intervallo che incombe, quindi figuriamoci. Ehm, lui sta lavorando eh? come un forsennato. Voglio solo farvi vedere una cosa, poi dopo vi, vi cambio esperimento. Sta lavorando al massimo delle capacità di questo computer. O no. Cioè Io mi aspetterei qua che la CPU, usata la Java, che è la nostra applicazione fosse al 100%. Perché solo al 30%? Cioè, Questa CPU, guardatela qua, ha avuto un picco al 100% quando ho lanciato Eclipse e tutto e poi si è assestata intorno al 30%. Qualcuno sa perché? Andiamo più in dettaglio. Tutti i processori moderni sono multicore. All'interno hanno più di una CPU. E allora se andiamo a vedere nel, sufficientemente nel dettaglio, vediamo che, adesso questo è scemo, eh, questo dipende dal sistema operativo cosa fa ci sono alcune CPU che stanno lavorando e altre meno e altre no il nostro programma ricorsivo è un programma sequenziale quindi usa un unico thread di esecuzione e quindi questo PC qua che ha 4 core in realtà ne usa uno solo quindi può usare, può sfruttare al massimo il 25% della potenza di calcolo di questo computer. Perché gli altri tre core sarebbero pronti per eseguire lavori in parallelo, ma non, io non gli sto dando nulla da fare in parallelo, sì, Windows sta facendo qualcosa con le finestre, il refresh dell'interfaccia grafica, eccetera, usa un po' gli altri core, ma a livello dell'algoritmo uno solo sta lavorando. Adesso voi non vedete uno al 100% gli altri allo 0%, perché il sistema operativo fa un po' di rotazione un po' te, un po' te, un po' te ma se potessimo vedere nello zoom nel dettaglio vedremo che in ogni istante di tempo c'è solo uno di questi core che sta lavorando poi si passano il lavoro da uno all'altro ma eh. quindi vedete, guarda, guarda come è arrivato bene al 25% esatto sta esattamente usando un quarto della sua potenza di calcolo cioè un core su quattro lavora il nostro problema gli altri tre non, stanno, non hanno niente da fare poi per nascondere un po' la cosa fanno un po' ciascuno, ma in realtà è eh, un po' come nei lavori pubblici: no? c'è uno che lavora e tre che guardano, ma per, per non farlo notare no? fanno un po' cambio. Ok, l'ultima cosa: io ovviamente non avendo né la vita né la speranza, né la speranza di vita, di riuscire a vedere finire sta roba, però mi sono chiesto, ma riusciamo a capire l'andamento? del tempo che ci vuole, delle risorse che ci vogliono. Allora mi sono fatto una classe di test che vai passando tutta l'interfaccia grafica, va a caricare il problema 8 e poi tarocca un pochino la selezione a zaino dicendo, senti, selezionami lo zaino che ho chiamato zaino grande, quello maledetto da 24 pezzi, però metti un limite massimo, un pezzo, massimo due pezzi, massimo tre pezzi, massimo, quindi mi creo 24 problemi diversi, presi pescati dallo zaino da 24, il primo problema è un pezzo solo, il secondo due pezzi, il terzo tre pezzi e così via. Così vedo aggiungendo un pezzo ogni volta come cresce il tempo di esecuzione, come cresce il numero di chiamate. Allora, Eseguendo questa classe vediamo che in un Battito di ciglia ha risolto i primi 8 problemi, lo ehm, zaino di dimensione 0 vabbè, di dimensione 1 ha fatto due chiamate ricorsive, di dimensione 2 ne ha fatte 5, di dimensione 3 ne ha fatte 16, di dimensione 4 ne ha fatte 65, chiamate e qui sono i tempi, di dimensione 8 siamo a un milione scarso di chiamate e 500 millisecondi, di dimensione 10 sono 9 milioni di chiamate e siamo sui 2 secondi, quindi ragionevole, dimensione 11 ci siamo, siamo sui 60 milioni di chiamate e ci abbiamo messo 15 secondi e sta andando avanti. Allora noi ci facciamo un quarto d'ora di intervallo e vediamo dove è arrivato, si scommette se arriverà al 12, al 13 o al 14 okay? e poi ragioniamo su questi numeri che abbiamo appena ottenuto.